buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso oggi un video un po particolare non parliamo di piante né di ortaggi vediamo una rosa anzi sono due o tre rose che hanno bisogno di cure sono infestate da afidi guardate un attimino ma ce ne sono proprio tanti tanti e daremo loro un preparato completamente biologico che avevo già utilizzato sulla sulla fumaggine degli agrumi vi riporto il video qui nelle descrizioni con successo parlo del sapone di marsiglia diluito in acqua 10 grammi sul litro e vi dico con la fumaggine degli agrumi ho risolto completamente e eh, quindi anche con gli affidi che vi erano sopra adesso proviamo anche con le rose questa agisce per contatto evito solo di darlo sulle rose aperte ma sulle foglie glielo do senza troppi riguardi. Posso farlo oggi perché è pieno giorno, perché è nuvoloso, se no andrebbe fatto la sera come trattamento. Ricordatevi sempre di farlo la sera e di provare su qualche foglia prima per vedere se ci sono effetti di fitotossicità, ma io so già che non ci sono, quindi. Però a voi dico di provarlo perché non mi prendo responsabilità dovesse succedere qualcosa. L'ho fatto la sera perché altrimenti il sole con l'acqua brucierebbe le foglie. Quindi vi dicevo oggi lo possiamo fare in prima mattinata, è nuvoloso, oggi è previsto, non è previsto sole. Oltre a debellare gli afidi diamo anche una mano alla terra, diamo un po' di polvere di caffè. Adesso vi faccio vedere come. È un ottimo concime naturale. Eh, ve ne ho già parlato anche su altri video e sul blog in più di un'occasione, vi lascio poi il link è proprio semplice come operazione e ora vi mostro i fondi di caffè che utilizzeremo sono asciutti mi raccomando non vanno usati quelli umidi, vanno usati quelli asciutti questi sono un po' di giorni che li abbiamo tenuti fuori ormai si sono sbriciolati, vedete, è proprio una polverina questa eh, va utilizzata alla base delle rose in dosi molto molto leggere, serve soltanto per dare un po' di fertilità al suolo e mi raccomando siccome tende ad acidificare il suolo va utilizzato soltanto su quelle piante acidofile oppure sulle rose inoltre se avete visto il video su come tenere lontane le lumache è ottimo anche per tenere lontane le lumache, limacce e altri animali striscianti è eccezionale da quel punto di vista quindi abbiamo una duplice funzione tornando al trattamento di cui vi ho fatto vedere prima siamo al primo giorno adesso giorno per giorno farò il resto del trattamento vi farò vedere poi i risultati dopo il primo trattamento ha piovuto dopo un paio d'ore quindi praticamente abbiamo perso quello che abbiamo fatto ha piovuto altri due giorni quindi non abbiamo fatto nulla ieri sera abbiamo fatto un trattamento veloce infatti le foglie se vedete sono ancora un po macchiate però di fatto ricominciamo oggi perché gli affidi che c'erano prima ci sono ancora Non dovrebbe più piovere tra oggi e domani, quindi domani possiamo dare il terzo trattamento. Finalmente riusciamo a dare il terzo trattamento alle rose, però stavo guardando una cosa, secondo me è anche l'ultimo che riusciamo a dare, perché forse non ce n'è più bisogno. Mi avvicino con la telecamera e vi faccio vedere. Questo è il rametto più infestato. qui Vedete? Se tocco vengono via da sole, mi metto il sole. Praticamente si puliscono da sole, eccole qua, sono già morte. Oddio, morte. Qualcuno si muove ancora, ma io gli darei ancora un trattamento oggi. E così vediamo domani se con un'azione meccanica, potrebbe essere una mano o un getto dell'acqua con un po' di pressione, se riusciamo a ripulire il ramo. Altrimenti, sospendiamo questo trattamento e cominciamo quello col macerato di ortica che ho preparato. In altri posti, dico la verità, il trattamento ha sortito un buon effetto. Ad esempio, qui era molto più pieno il rametto di afidi non è immediata come cosa diciamo che eh, gli afidi che ho trovato sul sugli agrumi che ho tolto quando ho tolto la fumaggine sono venuti via in tre giorni netti è stata una cosa molto più veloce sulle rose devo essere sincero sono abbastanza tenaci questi afidi quindi o andiamo avanti ancora fino a domani faccio l'ultimo trattamento eventualmente o se no cambiamo e eh, abbiamo fatto una prova abbiamo fatto un test ci aggiorniamo domani siamo giunti al quarto giorno stamattina ha piovigginato un po però non ha influito molto sul risultato vi faccio vedere cosa abbiamo ottenuto fino a questo istante sono molto contento allora, qui ne abbiamo pochissime avevo un ramo molto infestato volevo farvelo vedere eccolo qui so se lo vedete fino all'altro giorno era pieno di afidi anche fino a ieri erano metà ora se ne sono rimaste solo un pochino sulla base guardate che come tocco vengono via eccoli qui quindi io farei così ah ecco guardate le formiche che sono buone alleate delle, degli afidi perché cosa succede gli afidi producono la melata le, le formiche ne vanno ghiotte quindi lavorano in simbiosi si aiutano a vicenda va bene a parte questo adesso io darei ancora oggi il trattamento Spero di poter risolvere con quattro trattamenti, ecco massimo 5, poi mi fermerei perché davvero poi diventa, diventano troppi. Qua giù, qui non ne ho dato molto, infatti guardate, vedete che è pieno, anche questo è pieno. Ok, vado avanti col trattamento e vediamo come va nei prossimi giorni, se no come vi dicevo ieri passo alla, al macerato di ortica senza pietà. Possono anche aumentare le dosi eh, ovviamente del, del sapone di Marsiglia. Io ho messo 10 grammi per un litro d'acqua. Possiamo arrivare anche a 15 grammi, un 50% in più che non è male. Non ho ancora provato, quindi prendetelo con le pinze. Qui abbiamo un attacco che non avevo visto. un po' di sole ma ormai siamo all'imbrunire, sono le 18.30 questo ramo abbiamo praticamente risolto eh? bene, qui ancora un po' perfetto, ci aggiorniamo domani. Siamo al quinto giorno di trattamento, su alcuni punti abbiamo risolto con il sapone di Marsiglia, eccolo qui, qui ad esempio, qui abbiamo risolto abbastanza bene. Non abbiamo più affidi nei pidocchi, come li vogliamo chiamare. Qui ieri, dove mi sono stupito della loro presenza e ho fatto un trattamento, mi avvicino, invece l'infestazione è ancora bella, robusta. Non volevo continuare a usare il sapone di Marsiglia, ma volevo passare a qualcosa di più forte, così possiamo fare anche il test contemporaneamente nello stesso video. Questo è macerato di ortica a 4 giorni di macerazione poi vi metto le dosi qui in sovrimpressione e vedrete poi il video della preparazione quanto prima ecco vado direttamente con questo è puro perché dopo 3-4 giorni si può usare puro se dovessimo invece farlo macerare più a lungo va diluito questo è molto più incisivo e potente mi avvicino con la telecamera così vi faccio vedere i vari punti dove lo possiamo mettere infestazioni eccoci qui al sesto giorno se non sbaglio ho perso il conto ieri ho fatto il primo trattamento con il macerato di ortica su un ramo su un paio di rami stamattina l'ho rifatto perché qui c'è la zona d'ombra lo potevo fare sono passate in quattro ore da quando ho fatto l'ultimo trattamento quindi ne ho fatti due col macerato di ortica guardate l'infestazione e si è ridotta di un buon 50%. Ovviamente ci sono le formiche perché, come vi dicevo ieri, lavorano in simbiosi. Adesso, prima di provare un altro trattamento, vorrei provare con un getto dell'acqua della pompa non troppo forte per non danneggiare la pianta e vedere un attimino quello che succede. Ok, vediamo quello che succede. È come immaginavo, ormai tramortiti dalla, dal macerato di ortica, guardate qui, mi avvicino, guardate la pulizia di questo ramo. Non c'è più niente, ovviamente sono nel terreno, sono quasi tutti morti, se vediamo che risalgono nei prossimi giorni li faremo un altro trattamento, ma sono molto contento. Adesso guardiamo un attimino il trattamento che avevo fatto con la, col sapone di Marsiglia su quel ramo, eccolo qui, ce n'è rimasto qualcuno ma anche questo lo devo ancora lavare con l'acqua, non l'ho fatto, quindi gli diamo una lavata anche a questo qui. Perfetto. Non sto usando il getto forte dell'acqua. Ora, siccome c'è il sole, non voglio bagnare troppo la pianta. A me serviva soltanto per farvi vedere come funzionava adesso il getto dell'acqua. Dopo che ovviamente abbiamo dato i trattamenti. Ne abbiamo ancora un po'. Ok, no, sono molto contento perché nel giro di sei giorni abbiamo risolto il problema. Se volete anticipare i tempi potete non usare il sapone di Marsiglia, ma utilizzare direttamente il macerato di ortica, che è molto più potente. Io in quel ramo lì, come avete visto, in due giorni, poi con un getto d'acqua, ho risolto il problema. Invece con il sapone di Marsiglia ci ho messo 4-5 giorni. Però ovviamente il sapone di Marsiglia lo abbiamo tutti in casa. E le ortiche non tutti le hanno perché... Non tutti hanno un giardino, magari qualcuno ha soltanto le rose in vaso e non ha le ortiche. Con un po' di pazienza si ottengono gli stessi risultati. È stato un video abbastanza breve, eh, vi ringrazio per essere stati con me. Spero che vi sia stato utile, perché quello delle, degli affidi dei pidocchi, insomma, sopra le rose è un problema molto sentito. Prima di ricorrere a preparati chimici o simili chimici, ad esempio il piretro, che è estratto da piante, però comunque è una componente velenosa anche per gli altri animali. Il piretro io lo lascerei come ultima chance. Non parlo poi proprio di. Eh, insetti chimici quelli non li voglio neanche sentire io non li tratto non mi piace. sul blog se vi interessa c'è un articolo che sta avendo un buon successo di questo ringrazio i lettori dove ho catalogato tutti i principali eh, animali nocivi insetti nocivi del, del nostro orto del nostro giardino e, e ho elencato le, i macerati che si possono utilizzare quando come addirittura le ricette per alcuni c'è anche il video della preparazione quindi vi può, se vi può essere utile vi lascio il link qui in descrizione nel frattempo vi faccio vedere la pagina che scorre dell'articolo è fatto spero bene non voglio lodarmi da solo perché non, non sono il tipo ditemelo voi se vi può essere d'aiuto mano a mano che poi trovo altri insetti e altre cure eh, biologiche ovviamente le aggiungo lì bene è tutto vi ringrazio per essere stati con me se vi è piaciuto e volete iscrivervi al canale vi ringrazio siamo in tanti stiamo veleggiando verso gli 8.000 iscritti e la cosa mi fa molto piacere grazie per essere stati con me a giovedì prossimo